Ciao a tutti, mi viene da ridere perché sono le sette e mezza da Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America, ma sembra notte, quindi eh, non avevo mai fatto una live a quest'ora con la luce accesa per cercare di capire se eventualmente è tutto ok, è chiaro, mi vedete, quindi... Attendo qualcuno di voi per poter avere un feedback e cercare di capire se è tutto ok per poter fare questa breve, veramente breve live dove vorrei spiegare perché investire a Cleveland è, è risultato il migliore affare in assoluto della mia vita in quanto ancora oggi eh, ricevo, proprio stamattina leggevo prendo spunto dalle mail che ricevo per poter fare delle piccole live e dare delle nozioni no? quindi questa persona mi diceva, mi chiedeva uh, Hi Head, how are you? Nice to see you. E, e quindi questa persona mi chiedeva ma perché Cleveland? E quindi perché hai scelto Cleveland come mercato? allora Cleveland perché? Io per 13 anni ho investito in Florida, quindi ho cominciato nel 2006 in Florida, ok? Quindi investire in Florida è sicuramente uh, un'occasione un incredibile, ma servono dei budget oggi, nel 2020, che sono superiori ai 250 mila dollari per poter fare un affare, ok? Cleveland, tanti di voi hanno acquistato, stanno acquistando con il sottoscritto nel progetto JC gray Passive Income. Stiamo acquistando praticamente case già con eh, 75.000 dollari, 100.000 dollari addirittura riusciamo a comprare due palazzine, due duplex. Cosa sono le duplex? Sono praticamente eh, palazzine da due unità abitative, da due appartamenti. Cleveland ha un mercato veramente incredibile perché? Perché il mercato di Cleveland ehm, è sempre in crescita per quanto, la eh, per quanto riguarda la richiesta degli affitti in quanto c'è... Una forza lavoro pazzesca perché? L'America la conosco tutta, quindi eh, ho vissuto anche in California. Ho vissuto per quasi eh, 4 anni eh, a Miami. Conosco eh, il Texas, sono stato molto spesso anche a New York. Cleveland, Ohio è praticamente il posto dove la manodopera costa meno in assoluta. E quindi cosa vuol dire che costa meno in assoluta la manodopera? Ci sono delle main office che sono a. Los Angeles, New York, Washington che sono delle città molto famose però i loro, um, la, loro, la loro sede operativa è qui a Cleveland vi do dei numeri i numeri conquistano il mondo il secondo magazzino Amazon più grande degli Stati Uniti d'America è qui a Cleveland ok? il secondo più grande d'America è qui a Cleveland ci sono oltre 20.000 dipendenti in questo magazzino Magazzino è un'industria ok? le 5 le cinque industrie metallurgiche più grandi d'America sono a Cleveland. Le due cliniche, guardatele queste cose su Google, non, non, non prendete soltanto perché io ve le sto dicendo, ok? Voglio semplicemente rispondere alla domanda con coerenza e correttezza perché Cleveland, perché il mercato di Cleveland e quindi ci sono questi numeri. Le due cliniche del cuore più importanti d'America sono qui a Cleveland, ok? Quindi voi immaginate le università che ci sono qui che eh, fanno fan sì che le persone diventino dottori i ragazzi diventino dottori sono qui a Cleveland quindi c'è questa immensa richiesta di affitti che fa sì crea praticamente una richiesta di affitti pazzesca Un numero, il numero che mi ha fatto prendere questa decisione 87% di chi vive a Cleveland non ha la casa di proprietà quindi capite che abbiamo una richiesta di affitti pazzesca incredibile il prezzo delle case è molto basso il prezzo degli affitti non è assolutamente alto perché, eh, ripeto, ho vissuto per quasi 4 anni a Miami con due camere da letto e un bagno a Miami non lo trovi sotto i 1500 dollari qui da noi, qui a Cleveland due camere da letto e un bagno si può tranquillamente trovare a 600 dollari capite no? che c'è una differenza pazzesca quindi ecco perché è basso L'affitto è basso, la manodopera e tutti vengono qua ad aprire i, i magazzini, quindi creano una forza lavoro veramente molto importante. Ecco perché Cleveland è stata scelta rispetto anche ad esempio a Columbus. Io, quando praticamente stavo a Miami, in tanti mi dicevano che venivano a investire a Columbus e non riuscivo a capire perché. Sono stato, ho fatto le mie ricerche ehm, Ci sono stato praticamente per tre mesi ogni fine settimana Poi durante la settimana ho visitato le aree, ho visitato tutto E tra Columbus e Cleveland c'è una differenza molto importante Proprio per questo discorso qui che dicevo Cioè ci sono tante persone che dall'Ohio si trasferiscono qui a Cleveland Perché c'è molto lavoro Non lavorare qui a Cleveland vuol dire veramente che non hai voglia di fare nulla quindi questa è la cosa più importante perché il mercato di Cleveland. Ultima, ma la più importante, l'ho lasciata alla fine, è che Miami, la Florida, sapete no, subprime 2008 c'è stato il crollo mondiale del mercato immobiliare, ok? Quindi c'è stata una devastazione assurda in tutto il mondo, il prezzo delle case è caduto proprio, è pari a zero e la cosa più importante qual è stata? Che comunque già dal 2012, dal 2012... Ormai la Florida è fuori dal subprime, è venuta fuori da quello che è il problema del subprime. Cleveland, oggi, nel 2020, ci sono ancora dei quartieri che sono praticamente abbandonati. Ecco perché gli affari li stiamo facendo qui a Cleveland. Questi sono i numeri, questi sono i dati, questo era quello che volevo trasmettervi in questa brevissima live di oggi dove eh, mi chiedono per l'ennesima volta ma perché Cleveland e ti rispondo anche con una piccola battuta proprio te che mi dici che hai un budget di 100.000 dollari e vuoi investire a Miami per investire a Miami devi avere un budget dai 250.000 dollari in su quindi Cleveland è stata scelta da sottoscritto anche per dare la possibilità a più persone di poter acquistare una casa eh, metterla in affitto e percepire eh, un affitto, una rendita passiva che migliori quello che è il tenore di vita il mio mercato, sapete, il progetto Grey Passive Income si basa su off the market non compriamo immobili che sono in vendita, compriamo immobili eh, i cui pr proprietari i cui padroni hanno eh, avuto delle problematiche, quindi non hanno pagato le tasse, non hanno pagato delle property tax e noi non facciamo altro che andare ad acquistare i crediti non compriamo una casa in vendita ecco perché stiamo pagando le proprietà il 20, il 30, anche il 40% in alcuni casi di meno. Questo per dirvi cosa, io il 15 febbraio sarò in Italia, quindi se volete venire a vedere per la prima volta che cosa vuol dire per un italiano realizzare il sogno americano, venire in America, partire da zero e creare un asset immobiliare in un anno, perché io vivo qui in America da 4 anni, ma è un anno che praticamente ho cominciato a investire qui eh, a Cleveland, in Ohio, precisamente da gennaio 2019, ci sarà questo corso, 9 di mattina, 18 di sera, venite a vedere che cosa vuol dire, parlare con qualcuno che vi farà vedere i dati di come si sceglie un immobile, perché investire con una società è più vantaggioso, come aprire la società, come fare un'offerta, come scegliere i materiali, in poche parole, se avete intenzione di svolta prendere la vostra svolta e capire realmente che cosa vorrà dire investire in america partendo da zero il 15 febbraio io sarò uh, in italia stay tuned rimanete sintonizzati presto avrete uh, date orari uh, albergo tutto sarà disponibile entro e non oltre questo fine settimana dopo il webinar che noi terremo con chi doveva fare l'altro evento avrete tutto giuseppe cicorella cleveland ohio 7 e 39 sembra ancora notte ciao a tutti alla prossima